Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro palmelone 98 e benvenuti a questo nuovo video. Avete mai pensato a quante saghe letterarie di genere fantasy o fantascienza abbiamo assistito in questi ultimi anni? Ok, ci siamo subiti Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Le Cronache di Narnia, Lobbit, Percy Jackson e I Dei dell'Olimpo, i cui due film sono stati una vera e propria merda! E poi siamo arrivati ad Hunger Games. Belli libri, belli film, bello tutto insomma. Vi ricordo che in passato fece anche una recensione sul primo film di Hunger Games e se volete potete andarla a vederla cliccando in alto a destra o cliccando in basso in descrizione dove potete trovare benissimo il link. Dunque, cosa è successo poi? È successo che negli anni successivi alla pubblicazione della trilogia di Hunger Games sono uscite altre due saghe letterarie dalle sfaccettature molto simili a quelle di Hunger Games. Ovvero Maze Runner e The Divergent Series E secondo voi il mondo, compresi molti fan della serie Hunger Games Come avranno reagito in merito a queste due saghe cloni? Copioni, vergogna, ladri, contenuti, a rovo, andate a casa, tagliatelo Ok, cretinata a parte. Personalmente non ritengo che Divergent Series e Maze Runner siano delle palesi copie di Hunger Games. Non fraintendete, è chiaro che sia Divergent che Maze Runner seguono la stessa struttura di Hunger Games. Tuttavia, le due saghe in sé per sé mantengono comunque una trama, diciamo, abbastanza originale. Diciamo. È molto probabile che, avendo ottenuto la Collins un grande successo con Hunger Games, Veronica Root e James Dashner si siano ispirati a tale trilogia, scrivendo pertanto Divergent e Maze Runner. In questo video oggi metterò a confronto Hunger Games con Divergent e Maze Runner, appunto, mostrandomi le varie caratteristiche che hanno in comune queste tre saghe. Iniziamo! Andiamo a confrontare Anger Games con Divergent, le due saghe hanno più o meno la stessa storia con la stessa finalità ma con una realizzazione completamente diversa fra loro. Ma diamo un'occhiata agli elementi che accomunano queste due saghe. In entrambe le saghe la protagonista si trova a combattere sia il potere che i ribelli e nonostante entrambi la vogliano come alleata, lei comprende ben presto che nessuno dei due ha a cuore i suoi interessi. Inoltre entrambe le fazioni non sono guidate da alti ideali come libertà uguaglianza e fratellanza ma bensì dall'individualismo e dall'egoismo, oltre che dalla sete di potere ovviamente. Ovviamente sia in Hunger Games che in Divergent non manca la linea romantica, aspetto che viene alimentato dal passaggio nemico di uno degli interessi sentimentali. In Hunger Games abbiamo ad esempio Pita che passa sotto il controllo di Snow dopo, che viene, dopo essere stato sottoposto a varie torture e lo stesso trattamento viene riservato anche a 4 in Divergent a seguito di varie torture e vari esperimenti che passa sotto il controllo di Janine. Sia Katniss che Triss presentano le stesse caratteristiche dal punto di vista fisico e psicologico Entrambe sono delle ottime combattenti, brave a sparare, utilizzare l'arco E inoltre entrambe presentano dei problemi in fatto di amore ed amicizia Insomma, due ragazze che andrebbero molto probabilmente d'accordo per quanto siano simili Sia Panem che Chicago presentano più o meno le stesse origini, oltre che caratteristiche dal punto di vista politico e sociale. Entrambi infatti sono caratterizzati da un governo tirannico e dittatoriale, avuto origine a seguito di una guerra catastrofica. Inoltre le persone sono divise in vari settori o fazioni, ognuno dei quali o delle quali si occupa di un determinato compito. Ora, ditemi se queste due saghe non sono molto simili... adesso di fare un bel confronto con Maze Runner. Come Hunger Games anche Maze Runner è ambientato in un futuro post apocalittico, ma a differenza del primo quest'ultimo è devastato da una profonda epidemia che trasforma la gente in una sottospecie di zombie. Ricorda qualcosa? Ricorda minimamente qualcosa? Ricorda che ne so un uomo di colore, che aveva come unica compagnia un cane, che lottava contro degli umani mutati, che non potevano uscire di giorno perché avevano paura del sole, perché i raggi ultravioletti li avrebbero uccisi, perché avevano la pelle troppo sensibile? No? Niente? Assolutamente? Ah, sarà una mia impressione allora. Sia Maze Runner sia Hunger Games hanno per i protagonisti un gruppo di ragazzi che deve lottare in un luogo chiuso e delimitato per la propria sopravvivenza. Certo, i Maze Runner non devono uccidersi null'altro come nei Hunger Games, ma lo scenario claustrofobico lo fa da padrone in entrambe le storie. I triangoli amorosi sono uno scenario ricorrente in entrambe le saghe. In Hunger Games Katniss è indecisa tra Pete e Gale, mentre in Maze Runner Thomas non sa se tiene di più a Teresa o alla nuova arrivata Brenda. In entrambe le storie c'è sempre qualcuno più potente di loro che tira i fili della storia e delle loro azioni. Nel caso di Maze Runner è una potente organizzazione conosciuta come WCKD che non so ancora pronunciare come si deve, quindi scusatemi se vi ho fatto lo spelling. Mentre in Hunger Games è il presidente Snow e la politica di Capitol City che controllano i distretti e mandano a morire i tributi negli Hunger Games. Bene gente, qui finisce il video. Spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata alla pagina di Facebook e a Twitter che trovate in descrizione, se volete altri tipi di video come questi scrivetemelo nei commenti o suggeritemi altri tipologie di video che volete che io faccia e noi ci rivediamo con un nuovo video. Ciao a tutti!